ma insomma uno sta qui nella casa a riposare tranquillo e poi arriva la musica, si sente la musica c'è qualcuno che ha messo la musica forte e io volevo dormire e sono un pappagallo stanco lavoro tanto, io voglio dormire andiamo a vedere chi è che ha messo questa musica ma guarda un po' la musica sembra provenire da quelle parti capito tutto. Ecco chi è che mette la musica segreta. Andiamo a vedere. Mm, piano piano. Mm. Eh, quel nome spiega tutto. La la la Scusa, Gaia. Oi. Ehi. Coco Ehi. Pronto? Devo spegnere? Ma non mi sente, non mi capisce. È sorda. A forza di mettere la musica troppo eh, a volume troppo alto non sente più niente. Ehi. Cosa sta facendo? Vediamo un po' da vicino. Mm. Mm. Mm. Un disegno? Gaia, mi spieghi cosa stai facendo, per favore? Ciao! Ah, Ciao. allora parli! Mm. Mamma mia quante cose qui! Tu vuoi sentire la musica? Si chiama. Ima Bea Ima Bea Ma è una canzone Di pappagalli non ce l'hai? No C'è soltanto questa di canzone Poi le altre non sono canzoni Una canzone di orsi? Eh Mi sembra impazzita Guardate Prima non faceva così eh Da quando fa tutti questi giochi di orsi è, è, è, è veramente rincitrollita Ehi Vai, vai, vai. Ma sei cattivona. Aiuto. Ah, signori. Addio. Addio. Ah. Ma hai finito? Mi fai vedere cosa hai fatto, per favore. Cos'è questo? Ma, non si capisce niente Mi sembra una scemenza Senti, per favore, metti un gioco di pappagalli No, non ce l'ho Quello mi sembra un po' una, una cosa sciocchina No, si deve lottare in questo gioco, bello È bello lottare, è bello Io sarò parlare. fortissimo, per esempio Aiuto Eccomi come si lotta nel gioco Aiuto, aiuto ma sei, ma sei impazzita? Io volevo dirti che se la metti la musica troppo alta, alta e io non riesco a fare il riposino il pomeriggio. Il riposino? Sì, devo fare un riposino. E sento la musica dalla mia casa, che è quella lì. Qui c'è la mia casa. Ma ti pare, ti pare una cosa possibile? Ma guarda un po'. Io sono a casa mia, tranquillo, e sento tutti questi... Tutti questi rumori Vabbè, non lo fare più Adesso vado via Non mettere più la musica va Quando bene. dormo? Va bene, va bene mm. papà. Adesso facciamo un altro video Quell'anno che eh, si lavava e sentiva la musica Ok papà?